Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo una serie di libri tecnici dell'editore Libri Sandit. Presso l'editore Libri Sandit potete trovare oltre 600 titoli. Partiamo con la tecnica della pirografia, uso pratico del pirografo. Si tratta di un manuale operativo che introduce all'uso del pirografo. Spiega quali strumenti scegliere, come preparare il legno, come riportare il disegno sul legno e poi come iniziare a pirografare. La tecnica della pirografia, uso pratico del pirografo, impariamo a scrivere e disegnare col fuoco. Adesso passiamo a esercizi di elettrotecnica con simulazione software. Autore Danilo Tommassini Editore sempre Libri Sandit Proponiamo ora Apprendista Saldatore di Massimo Cassano. Vediamo ora il manuale tecniche di riparazione per PC, Desktop e Notebook. Adesso vediamo la guida pratica ai lavori d'officina di Silvano Asnaghi. Ultimo libro proposto, Elettronica illustrata, di Paolo Di Leo. Senza voler essere esaustivi, vi proponiamo alcuni argomenti trattati dal catalogo Sandit. Fisica, Illuminotecnica, Marconi, Tesla, Meccatronica, Modellismo, Meccanica, Microscopia, Informatica, PLC. Radioamatori, Robotica, Scienza della Terra, Strumenti di misura, Fotografia, Elettronica, Elettrotecnica, Antenne, Modellismo, Meccanica d'Officina, Motori e impianti per automoto, Energie rinnovabili, Energie alternative, fotovoltaico, impianti e riparazioni, Arduino, sensori, filtri, PLC, PIC e tanti altri libri e manuali dedicati alla tecnica e alla scienza. Grazie per l'attenzione e se volete iscrivetevi al nostro canale su YouTube. Grazie, a presto.